Sì, l'emendamento numero 4 contiene diverse ehm, migliorie eh, alla delibera, abbiamo detto già molto buona nel suo contenuto, e solo per citarne alcune, ehm, noi andiamo a introdurre, e questo ce ne sarà lieto e ne sarà contento anche l'ambiente, l'uso eh, di, di eh, stoviglierie posate biodegradabili e compostabili nell'esercizio di consumo sul posto. E, mh, ad esempio eh, togliamo eh, tra le attività eh, tutelate l'oggettistica, poi eh, poniamo eh, come condizione per la vendita dei giocattoli di marchi a diffusione nazionale e internazionale, quelli certificati e eh, i giochi d'epoca, che riteniamo che siano fattori di qualità che in qualche modo vanno eh, tutelati. Eh, abbiamo poi eh, introdotto che anche per gli esercizi di ferramenta questa verga è esercitata in via esclusiva per evitare certe tipologie di negozi che evidentemente vendono anche ferramenta ma tantissime altre tipologie di materiali che poi sono di bassa qualità altre prescrizioni prevedono importanti prescrizioni per il decoro come richiamo allo smaltimento dei rifiuti che deve avvenire in maniera corretta molto importante come punto H dell'articolo comma 10,1 c'è cioè che all'esterno delle vetrine sugli stipiti, sulle soglie d'ingresso e sulle porte non possono essere installati o appoggiati pannelli che riproducono immagini o scritte relative ai generi posti in vendita né possono essere appesi oggetti di alcun genere e qui penso che qualunque cittadino che viva o transiti per la città storica il sito UNESCO sappia che eh, insomma, quei, alcune tipologie di esercizi eh, purtroppo, hanno, purtroppo aumentano il degrado della società appendendo cappellini, magliette, sciarpe ed altre cose eh, di fronte ai negozi che vendono un po' di tutto oppure dei pannelli eh, raffiguranti magari bibite alcolici con le scritte mini market ovunque appoggiati sugli stipiti o addirittura sopra o addirittura a fianco sui muri dove già è vietato per, per altri regolamenti vigenti e questo lo riteniamo importante perché sicuramente eh, prescrive eh, una restrizione per coloro che oggi non rispettano la nostra città. Grazie eh, mh, Sì, eh, prego, prego. Velocemente eh, ci sono altre Imposizioni per la pulizia costante delle saracinesche delle insegne degli apparati di illuminazione tra le serrande e le entrate degli spazi nel caso in cui il bene rimanga incustodito, quindi per i locali sfitti, l'apertura eh, entro un'ora della chiusura dello stesso bisogna rimuovere i rifiuti e pulire il suolo antistante eh, le vetrine l'oscuramento delle vetrine in caso appunto di dismissione dei, dei locali il divieto di affissione esterno interna alle vetrine di manifesti dei volantini avvisi vari fogli di giornali simili eh, è un'altra importante innovazione dopodiché portiamo alcune tipologie importanti di ehm, eh, tipologie di attività produttive come le frigitorie tra le attività vietate e questo ne portiamo all'articolo 11 invece che ehm, in altro articolo oppure lavanderie self service eh, che abbiano l'elevata capacità di eh, carico, o il compro oro i centri massaggi che non siano centri estetici, quindi rafforziamo le tutele nei confronti di queste tipologie eh, di eh, attività che evidentemente non sono tra quelle che vorremmo nel centro storico e, mh, per il resto, per il resto eh, è importante dire che eh, tutte queste modifiche vanno a, in una sola direzione, quella dell'amore per la città di Roma e questo penso che sia comune a maggioranza d'opposizione. Ora se le vorrete esaminare nel dettaglio vedrete che eh, non c'è né più né meno che una grande voglia di fare bene e di amare questa città che tutti noi dovremmo forse portare avanti insieme. Grazie.